Non c'è nessun altro, allora vogliamo passare alla parola di Dio. Si trova in Marco 11, dal verso 12. Chi vuole seguire? Marco 11, 12. E leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno e il giorno seguente quando furono usciti di Betania, egli ebbe fame veduto di lontano un fico che aveva delle foglie andò a vedere se vi troverebbe cosa alcuna ma venuto a quello non vi trovò nulla se non delle foglie perciò che non era la stagione dei figli e Gesù prese a dire al fico nuno mai più in perpetuo frutto, mai eh, mangi da te frutto» e i suoi discepoli lo dirono e vennero in Gerusalemme. Gesù entrato nel tempio, prese a cacciar fuori coloro che vendevano, che compravano nel tempio e riversò le tavole dei cambiatori e le sedie di coloro che vendevano i colombi e non permetteva che alcuno portasse alcun vaso attraverso il tempio e insegnava dicendo loro, non è egli scritto, la mia casa sarà chiamata casa di orazione per tutte le genti, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladri. Ora gli scribi e i principali sacerdoti udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, perciò che tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. Quando fu sera, Gesù se ne uscì fuori dalla città. La mattina seguente, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fin dalle radici ricordandosi gli disse maestro ecco il fico che tu maledicesti è seccato e gesù rispondendo disse loro abbiate fede in dio perciò che io vi dico in verità che chi avrà detto a questo monte togliti di là e gettati nel mare e non avrà dubitato nel cuor suo anzi avrà creduto che ciò che egli dice avverrà ciò che egli avrà detto gli sarà fatto perciò io vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando crediate che le riceverete e voi le otterrete. E quando vi presenterete per fare orazione, se avete qualche cosa contro ad alcuno rimettetevi. A ciò che è il Padre vostro che è nei cieli vi rimetta anche i vostri falli, ma se voi non perdonate, il Padre vostro che è nei cieli non vi perdonerà i vostri falli. Amen. È un passo molto importante, è un passo molto decisivo, è un passo molto dottrinale un passo incisivo su più verità e a un certo punto troviamo il Signore che ha fame è uscito da diciamo fuori da da Betania vede da lontano un figo e da lontano lo vedeva con delle foglie sapete ci sono situazioni che tu se le guardi da lontano ti sembrano una cosa no poi ti avvicini e ti accorgi che invece sono tutt'altra cosa. Questo è molto vero. A volte i credenti da lontano ti sembrano una cosa, ma poi quando ti avvicini, ti accorgi che sono tutto l'opposto di quello che tu. È come dire l'erba del vicino è sempre migliore. Alleluia. Questo mi fa un po' riflettere. Appensiamo le cose che abbiamo da vicino. Ben disse la sorella Paola stasera Grazie Signore per questa comunità e... Ognuno è stato messo, colgo adesso questo spunto, in un determinato luogo dal Signore Sempre se dove stai è da Dio, se non è da Dio non ti ci ha messo Dio Ma lo si riconosce dal frutto, gloria a Dio Quindi quando sappiamo che ci troviamo in un posto che è da Dio Ringraziamo il Signore Lasciamo stare che l'erba del vicino può sembrare migliore magari da lontano può sembrare quello che non è o magari lo è ma intanto impariamo ad apprezzare le cose che abbiamo Amen. nella chiesa, nella famiglia, i genitori, i figli, il lavoro tutto, gloria a Dio apprezziamo quello che abbiamo benedetto il nome del Signore ora il Signore si avvicina e qui c'è un po' di paradosso perché leggiamo che non vi trovò frutto e il passo dice però non era stagione dei frutti e allora il Signore lo maledice e allora gli atei proprio qui eh, ci ballano dentro ah ecco il vostro Dio Beh, vedete fratelli miei la parola di Dio è perfetta ma per noi è scontato magari per il mondo no però dobbiamo anche imparare a rispondere al mondo così è scritto quando qualcuno vi chiederà conto della vostra fede rispondete Alleluia. se poi una volta risposto vogliono questionare andatevene intanto ci sono diverse posizioni alcuni dicono che la traduzione non è così perfetta che tutto sommato era Stagione dei Fichi questa è quella meno quotata ma ad ogni modo noi dobbiamo capire una cosa che intanto i fichi di allora molte specie di alberi che c'erano in quell'epoca in, quell in eh, la cosiddetta Palestina che poi non è Palestina, è terra di Canaan, portavano frutto un po' tutto l'anno se non tutto l'anno e quindi Gesù si aspettava del frutto nonostante non fosse stagione dei, dei fichi ma ad ogni modo oltre a questa diciamo verità che, che fa parte no, dell'agricoltura della c'è una verità spirituale ed è questa quando nel mondo non è tempo di raccolta per esempio Gesù ebbe a dire pregate perché la messe è grande, ormai il tempo è giunto ma gli operai sono, sono pochi, quindi era tempo di messe. E quindi quando invece non è tempo di messe perché nel mondo nessuno si, eh, si converte, non è tempo di raccolta perché nessuno vuole accettare il Signore, anzi tutti bestemmiano il Signore, dicono che Dio non c'è, danno addosso al cristianesimo, il cristianesimo è, è la piaga sociale più grande, quando questo avviene, comunque tu che sei un credente devi portare frutto, devi continuare a crescere, devi continuare a cercare il Signore, devi continuare a cercare la santificazione. Anche se non è tempo di raccolta nel mondo, dentro il tuo cuore lo Spirito Santo si aspetta sempre del frutto, alleluia, e dobbiamo andare controcorrente, dobbiamo prendere quella croce e portarci quella croce avanti è pesante, si chiama croce perché pesa perché ha chiodi, perché ti fa sanguinare spiritualmente parlando è dura, perseverare è dura, ma come dico sempre io, meglio soffrire con il Signore che soffrire senza Cristo, è peggio soffrire senza Cristo e poi in Cristo c'è tanta gioia c'è tanta gioia e il Signore poi ci soluziona comunque anche i nostri problemi come lo troviamo scritto qui infatti il fico si riferisce a Israele ma non è solo Israele, in primis è Israele perché poi maledì il fico, subito dopo entrerà nel Tempio non è a caso che entrò nel Tempio e quindi qui infatti poi questa profezia si avverò e Israele cessò di portare frutto e oggigiorno Israele non sta più portando frutto ma verrà il giorno che Israele tornerà a portare frutto ma dopo questo comunque è un passo che vale anche per la Chiesa e ha un profondo significato anche per la Chiesa benedetto il nome del Signore infatti subito dopo il Signore introduce una grande verità e in virtù di quello che era successo i Suoi discepoli lo interrogano e gli dicono, maestro, hai visto? Eh, tu hai maledetto il figo. E questo sei seccato. Ma eh, eh, eh, sei forte. E il Signore che vuole sempre insegnare qualche cosa e che non è venuto qui a fare, come dire, no? Scusate il termine un po' di show, ma vuole veramente insegnare, vuole lanciare dei messaggi forti. E lui gli ha detto, guardate, io vi dico una cosa voi avete veduto questo fico come si è seccato la mia parola io vi dico a voi che chiunque avrà detto non a questo fico ma a un monte a una montagna a un qualcosa di materialmente e spiritualmente parlando impossibile di alzati, sradicati gettati nel mare e avrà creduto ma non creduto così ma creduto nel suo cuore io vi dico che questa cosa nota bene non dice avverrà nota bene dice gli sarà fatta alleluia qui c'è una grande verità e concedetemi questa piccola parentesi alcuni e queste cose le dobbiamo conoscere malinterpretando questo passo che l'interpretazione non può essere personale dice pietro che l'interpretazione non è personale ma viene direttamente dalla scrittura magari pensano che il credente si può alzare e invece di pregare cominciare a dire io decreto, io ordino, io legifero che sia fatta questa cosa no fratelli miei, qui c'è solo un legislatore, c'è solo uno che, che decreta, che ordina ed è il Signore, il credente non è chiamato a ordinare, a decretare è chiamato a pregare, infatti se tu leggi tutto il passo e non un verso solo fuori dal contesto che non è altro che un mero pretesto subito dopo il Signore interviene e dice le cose che avrete chieste in preghiera pregando Signore ti prego per questa cosa ma sia fatta la tua volontà Alleluia e allora è scritto che chi avrà fatto questo pregando ma anche credendo e non solo credendo anche con il cuore allora il Signore gli, gli, gli farà questa cosa qua è il Signore che fa il miracolo è il Signore che concede la grazia non è il nostro come dire eh, niente dipende da noi ovviamente noi dobbiamo credere perché tutto parte da lì tutto parte dal credere cioè senza credere non si fa niente la, la grazia si dice grazia e fede la grazia comincia dalla fede Amen. anche se la grazia comincia da Dio che Dio ci dà la grazia ma noi dobbiamo ricevere la grazia come? attraverso la fede noi crediamo in Dio e quindi riceviamo la grazia che viene da Dio ora questa grazia ci introduce in questa fede la fede nel Signore e nella sua parola questo fa sì che l'uomo nuovo in Cristo Gesù nasca di nuovo e sia una nuova creatura. E le cose di prima sono vecchie, sono passate e non tornano più. E tu sei una nuova creatura. Alleluia! E in virtù di questa opera che viene da Dio e che viene accettata dal credente per la fede, noi siamo chiamati a portare frutto ma siccome non possiamo fare niente senza il Signore come egli ebbe a dire in Vangelo Gio di Giovanni 15.5 voi senza di me non potete fare niente abbiamo bisogno di essere fortificati di trovare potenza di trovare unzione di trovare forza e allora il Signore ha detto quando voi crederete in me certamente avete lo Spirito Santo ma poi dovete ricevere il battesimo dello Spirito Santo e allora quando il battesimo dello Spirito Santo che è la completa unzione, la completa, il completo essere ripieno dello Spirito di Dio in noi, entra, noi portiamo molto frutto, anche se nel mondo non è tempo di raccolta, anche se il mondo non si converte al Signore, anche se il mondo è talmente buio che ci inizia a perseguitare, noi continuiamo a portare frutto, tutto ci viene contro la tempesta l'acqua le tenebre di questo mondo ma noi continuiamo a lodare il Signore e se siamo caduti abbiamo la forza e la fede di rialzarci ora benedetto il santo nome del Signore c'è una una grande cosa che noi abbiamo letto chi avrà detto pregando gli sarà fatto ma tra il pregare quindi il credente che inizia a pregare e il signore che ti dà la risposta c'è cioè un intervallo tra queste due cose cioè io prego per la montagna che ho davanti cioè una montagna cos'è la montagna? la montagna è tutto ciò che non mi permette di andare avanti una montagna che ne so ho un problema serio ho una malattia gravissima ho un parente che altro che non sapere niente del signore sta messo proprio in mondi addirittura dell'occultismo Ho un peccato che proprio non so come è successo so caduto so caduta così in basso c'è cioè sta montagna eppure non la voglio non riesco a venirne fuori sto pregando il Signore che rimuova questa montagna sto dicendo a questo monte nel nome di Gesù muoviti ma pregando Signore e la risposta non arriva oppure ho un problema di lavoro o un problema in famiglia o un problema coniugale insomma una montagna e tu preghi il Signore e allora leggi che il Signore ha detto se tu avrai creduto la cosa io te la farò, la cosa ti sarà fatta Ma in mezzo a queste due cose c'è un intervallo di tempo Ed è chiamato il tempo di Dio E in mezzo a questo tempo di Dio C'è qualcuno che ci mette lo zampillo Non è che noi dobbiamo stare sempre a parlare dell'avversario Ma l'avversario c'è, Dio lo ha nominato tante volte Ci ha detto com'è nato, quello che fa di non ignorare le sue macchinazioni ed è scritto in Giacomo 4,7 qualcosa di molto importante che è quello che succede al credente durante questo intervallo di tempo Giacomo 4,7 dice sottomettetevi dunque a Dio tra cui credendo in Dio e contrastate il diavolo e allora egli fuggirà da voi cioè in questo intervallo di tempo qualsiasi sia il tuo problema il mio problema il nostro problema, l'avversario verrà. Sì, qual è il tuo debole? Che pro. Qual, tutti noi abbiamo un debole. Uno, magari uno, diverso. E allora l'avversario viene e lì ti viene a colpire. L'avversario a volte io ho sentito dire è che a me io vengo attaccato proprio lì. È, è lì che vieni attaccato. Non è che ti attacca dove sei forte. dove sei forte sei forte e basta. Se poi sei sempre forte in Cristo ma lì viene l'avversario e ti mette davanti il tuo punto debole ti colpisce nel tuo punto debole perché vuole distruggerti e lì succede questo nell'intervallo di tempo tra la tua preghiera la risposta di Dio arriva l'avversario e il Signore è lì vicino a te che guarda Alleluia, che ti dà forza che magari tu dici il Signore non sta facendo niente ma il fatto stesso che tu stai ancora credendo ancora pregando ancora implorando il nome di Dio dopo anni che stai aspettando la risposta di Dio non è perché tu sei bravo ma perché Dio non ti ha abbandonato Amen. ed è la forza di Dio che magari tu non la senti ma c'è perché il fatto stesso che ancora sei in una chiesa che ancora ogni tanto per dire tra virgolette ti ricordi di aprire una pagina della Bibbia o ti ricordi che c'è Dio e dici Signore gloria al tuo nome non è per perché tu sei brava, perché Dio non ti ha abbandonato, perché Dio ti ama e ti vuole salvare. E l'avversario ovviamente in quel periodo di tempo è, fa un po' il suo lavoro, Dio lo permette perché vuole insegnarci a combattere. E noi, è scritto, non combattiamo contro carne, contro sangue, contro le potenze di, di, come dire, della carne, ma noi combattiamo contro le potenze dell'aria e il Signore vuole insegnarci a portare questa armatura che è descritta in, in Efesini capitolo 6 lo scudo, l'elmo, la spada i calzari, eh, la cintura dobbiamo non solo indossarla ma poi dobbiamo anche usarla Alleluia e allora lì come si dice scusate il gergo sono legnate eh, un po' ce le vuole da, da, dare lui e noi rispondiamo nel nome di Gesù con la fede, con l'orazione, con la parola di Dio, con la perseveranza, con l'andare in chiesa, c'è questa guerra ma se noi perseveriamo, se noi non veniamo meno nella fede, alla fine il Signore ha detto una parola molto chiara se voi resistete al diavolo se voi combattete se voi pregate se voi direte a questo monte in orazione sradicati e gettati di là alla fine l'avversario fuggirà e tu otterrai la liberazione la liberazione può arrivare dopo un giorno o dopo anni ma non ha importanza l'importante è che arrivi perché arriverà nel tempo opportuno Gesù Cristo quando è andato da Lazzaro umanamente parlando ormai pulsava. Signore, ma che fai? E puzza, so tre giorni, ma tu non ti preoccupare, perché il mio tempo non è il tuo tempo. Quando in questi giorni io ho passato una cosa, che eh, ho avuto un problema, in virtù di un certa, una certa cosa che non si è concretizzata quando si doveva concretizzare, sembra che si concretizzerà, diciamo, adesso, e io ho detto, meno male che è successo adesso, perché se succedeva prima, sarebbe stato invece un problema, invece che un beneficio. I tempi di Dio non sono i nostri tempi e il Signore ci fa fare queste esperienze affinché possiamo imparare a camminare nella fede. Una fede che non è cieca, perché la fede è certezza di cose che non si vedono, ma in virtù di una conoscenza che si vede, che ci viene ben descritta nella parola di Dio, la fede non è cieca. La fede è certezza che dal niente non è che può nascere qualcosa quindi se c'è un universo c'è un creatore e la parola di Dio ci dimostra che c'è anche un Eterno lo dimostra, l'abbiamo visto in migliaia di profezie in migliaia di situazioni la parola di Dio è un esempio e una testimonianza è una prova vivente e concreta che c'è Dio e chi non lo vede è perché vuole vivere senza Dio e lui stesso ha deciso di andare all'inferno ma preghiamo per loro e con questa certezza con questa fede vogliamo andare ai piedi E vogliamo ringraziarlo Vogliamo benedirlo Nonostante le cose apparentemente, umanamente parlando, vadano male Ma per il credente tutto è un successo e tutto copera al bene È una lezione alla carne dura Ma ahimè, siamo peccatori E dobbiamo anche imparare a portare queste cose Amen Io vi invito a venire davanti, gloria a Dio